Benvenuti, in questo video parleremo del Sole. Il Sole è una stella nana gialla, fornisce luce e calore alla Terra e all'intero sistema solare. Pur essendo una stella relativamente piccola, ha un diametro di 1.400.000 km, che è 109 volte quello della Terra. Per riempire il volume occupato dal Sole servirebbero più di un milione di terre. Il Sole domina per dimensione tutti gli altri pianeti. In queste illustrazioni in scala la Terra è a malapena visibile, pur essendo il più grande dei pianeti rocciosi. Nel Sole è anche concentrata il 99,8% della massa di tutti i corpi del Sistema Solare. Il Sole dista circa 25.000 anni luce dal centro della Via Lattea. Si trova in una zona relativamente tranquilla tra il braccio del Sagittario e il braccio di Perseo. Muovendosi alla velocità di 800.000 km all'ora, compie un'orbita completa attorno al centro della Via Lattea in circa 230 milioni di anni. Si ritiene che il Sistema Solare si sia formato 4 miliardi e mezzo di anni fa dal collasso di una nube di gas e polvere. Il Sistema Solare in formazione probabilmente appariva così. Questa è un'immagine della stella HL Tauri, ripresa dal radiotelescopio ALMA. Anche questa stella sta formando un sistema planetario. Gli anelli scuri indicano la presenza di pianeti che stanno ripulendo la propria orbita. La nascita di nuove stelle è un processo continuamente in atto, ad esempio in queste immense strutture nella debulosa aquila, dette pilastri della creazione. L'immagine all'infrarosso ci consente di vedere attraverso la polvere e i gas per scorgere la luce prodotta da nuove stelle che si stanno formando. La vita di una stella comincia quando la forza di gravità fa addensare una nube di gas interstellare. L'idrogeno è il gas più abbondante nell'universo ed è stato prodotto subito dopo il Big Bang. Quando la pressione al centro della nube di gas diventa abbastanza elevata, si innesca la fusione degli atomi di idrogeno che, tramite una catena piuttosto complessa di fasi, produce elio. La fusione dell'idrogeno rilascia energia sotto forma di positroni e raggi gamma, L'energia rilasciata alimenta ulteriormente il processo di fusione. Si è accesa una stella. Analizziamo ora la struttura del Sole. Il nucleo è il luogo dove avviene la fusione dell'idrogeno. Le temperature sono estreme e superano i 15 milioni di gradi Kelvin. Sopra il nucleo troviamo la zona radiativa. I fotoni prodotti nel nucleo attraversano questa zona rimbalzando da una particella all'altra in un processo che si chiama trasferimento radiativo. Lo strato più esterno è la zona convettiva, le temperature scendono a circa 2 milioni di gradi kelvin e sono abbastanza basse perché si creino vortici di convezione che trasportano l'energia verso l'esterno. Secondo alcuni modelli matematici, l'energia prodotta nel nucleo potrebbe richiedere centinaia di migliaia di anni per raggiungere l'esterno a causa dei continui urti dei fotoni con il plasma. Una volta in superficie, la radiazione solare viaggia alla velocità della luce di 300.000 km al secondo e percorre la distanza di 150 milioni di chilometri che separano il Sole dalla Terra in 8 minuti. Su simili distanze anche la luce sembra avanzare a passo di lumaca, come ci mostra questa animazione in cui un impulso di energia si muove dal Sole verso i pianeti interni alla velocità reale in scala. Si calcola che il Sole generi una potenza di circa 3,8 x 10 alla 26 watt, un numero rappresentato da 38 seguito da 25 zeri. Questa energia viene ottenuta convertendo 4 milioni di tonnellate di materia in energia ogni secondo. Per rendersi conto dell'enormità di questo numero, basti pensare che in un secondo il Sole produce un milione di volte l'energia consumata da tutta l'umanità nel 2018. Dato che l'energia del sole viene emessa in tutte le direzioni, solo una piccola parte raggiunge la Terra. A livello del suolo riceviamo in media un kilowatt al metro quadro. Naturalmente il valore varia molto in base alla latitudine. Alcuni scrittori di fantascienza hanno accarezzato l'idea di racchiudere il sole all'interno di una nuvola di pannelli in grado di catturarne tutta l'energia. Una struttura del genere viene chiamata sfera di Dyson in onore del fisico Freeman Dyson, che ha analizzato scientificamente questa idea. La costruzione di una simile struttura è totalmente al di fuori della nostra attuale capacità tecnologica, ma forse in un lontanissimo futuro potrebbe liberarsi l'unico modo per soddisfare il nostro fabbisogno energetico. La fotosfera è la parte visibile della superficie solare e ha una temperatura di circa 5000 gradi Kelvin. Il suo aspetto granuloso è dovuto ai moti convettivi che rimescolano il plasma, più o meno come avviene in una pentola che bolle. Ciascuno dei granuli che si vedono si estende per migliaia di chilometri. Possiamo simulare i moti convettivi del Sole anche qui sulla Terra. Questo recipiente contiene acetone in cui è dissolta della vernice. L'evaporazione dell'acetone fa abbassare la temperatura superficiale, innescando la convezione in un processo fisico detto di rayleigh bennard Un'altra caratteristica della superficie sono le macchie solari. Note fin dall'antichità, sono zone in cui il campo magnetico solare si intensifica, frenando i movimenti di convezione. Il plasma si raffredda e appare più scuro. Curiosamente, il centro delle macchie solari non è nero come appare nelle foto. Se lo potessimo isolare dal plasma circostante, apparirebbe più luminoso della luna piena. Le prime osservazioni sistematiche e accurate delle macchie solari sono state fatte da Galileo Galilei nel 1612, tracciando meticolosamente la loro posizione per diversi giorni consecutivi. I disegni di Galileo, riprodotti in rapida sequenza, rendono evidente la rotazione del Sole. La cromosfera e la corona circondano il Sole e sono visibili a occhio nudo durante un'eclissi totale. L'atmosfera del Sole è composta da plasma, per ragioni non ancora ben comprese la corona raggiunge una temperatura di 3 milioni di gradi Kelvin, mille volte maggiore di quella della superficie. L'intenso campo magnetico del Sole forma degli anelli lungo i quali vengono incanalate le particelle della corona. Queste strutture sono dette anelli coronali e possono estendersi per migliaia di chilometri. Lo stesso campo magnetico può scagliare gli anelli coronali nello spazio, producendo le espulsioni di massa coronale. Sono fenomeni che vanno monitorati con attenzione perché possono danneggiare i satelliti artificiali e mettere a repentaglio l'incolumità degli astronauti nella stazione spaziale. La parte esterna della corona, composta da elettroni, positroni e particelle alfa, sfugge all'attrazione gravitazionale del Sole e costituisce il vento solare. Il vento solare forma una bolla, detta Eliosfera, che raggiunge i confini estremi del sistema solare. La vita sulla Terra è talmente legata al Sole che diamo per scontato la presenza della nostra stella. Ma per quanto ancora continuerà a brillare? Sappiamo che il Sole è nato circa 5 miliardi di anni fa. Le stelle di questo tipo vivono in maniera stabile per diversi miliardi di anni. Oggi ci troviamo a metà di questo ciclo di vita. Nei prossimi 5 miliardi di anni esaurirà la sua riserva di idrogeno e inizierà a fondere atomi più pesanti. Questo aumenta la temperatura del nucleo e il Sole si trasformerà in una stella gigante rossa. Durante questa fase il suo diametro crescerà al punto da raggiungere l'orbita della Terra. Il nostro pianeta si troverà immerso nella corona solare e sarà probabilmente ridotto in cenere. Dopo aver esaurito tutto il combustibile, il nucleo collasserà in una nana bianca e gli strati esterni dell'atmosfera solare saranno espulsi. La nana bianca conserverà metà della massa del Sole compressa in un corpo grande come la Terra. La nana bianca rappresenta la cenere della fornace solare ormai estinta. Dalla posizione in cui si trova la Terra, il Sole apparirebbe luminoso come la luna piena in una notte limpida. Alla fine, la nana bianca è destinata a spegnersi definitivamente, facendo piombare ciò che resta del sistema solare nel buio eterno. Il Sole è l'unica stella abbastanza vicina a noi per poter essere studiata in dettaglio. Capire le forze che lo governano ci aiuterà a capire meglio le altre stelle dell'universo.